Play, premi, like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si salto è un break. matalo, matalo Camperon dietro la gru uh, Devi iscriverti al canale Maxi su Youtube uh, Sertiti tutto e di più, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare è sempre un passo in più E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 allora oggi andremo a modificare questa auto ragazzi questa auto stile 24 ore di Le Mans che Rockstar ha inserito, ha rilasciato oggi diciamo come nuovo contenuto Devo dire che è accattivante, a me piace questo stile di auto, però eh, per quanto riguarda il prezzo e le sue potenzialità è un po' troppo esosa ragazzi. Eh, quindi vedete voi, allora si chiama Scrumjet, per chi la può comprare normalmente costa 4.628.400, per gli altri che la vogliono sbloccare costa 3.480.000 allora come ho già detto ragazzi quest'auto ricorda molto le vecchie auto 24 ore di Le Mans e devo dire che è anche molto bella a me piace personalmente però però ha i suoi però ragazzi allora in primis per modificare questa auto dobbiamo avere o l'officina nel centro operativo o modificarla nella vanguard allora perché non ha l'officina del centro operativo come me farà una spesa in più per modificarla oppure eh, portatela nella vender eh, che almeno lì la potete modificare per quanto riguarda il resto ragazzi come ho già detto esteticamente è molto molto bella a me piace tantissimo eh, infatti penso che la terrò e che altro aggiungere ragazzi eh, c'ha una piccola pecca questa auto c'è una piccola pecca perché io mi domando, allora guardate le livree, le livre almeno a mio gusto sono fighissime, cioè nel senso come sono fatte, ok c'è qualcuna che si ripete un po' di livrea, però per il resto sono fighe, a me piace particolarmente questa che è comunque diciamo è abbastanza legata a una livrea della Sultan. Eh? che comunque è molto bella e pre, penso proprio di mettere questa ragazzi con un perlescente blu comunque sia queste sono le livree invece passando ai dati tecnici dell'auto ragazzi io non mi sono riuscito a spiegare non mi sono dato una motivazione eh, per la quale rockstar faccia modificare quest'auto nel centro operativo o comunque nella vengara ragazzi e voi direte ma perché questa cosa è? Eh, perché ragazzi perché quest'auto non ha armi quest'auto è stata inserita in warstock ma quest'auto non ha armi almeno che io abbia visto poi non so se in seguito si potranno aggiungere ma a quanto sto vedendo quest'auto non ha armi ragazzi vedete nelle impostazioni che io sto scorrendo non ci sono armi da selezionare e quindi automaticamente io dico perché rockstar non potevi mettere quest'auto tra i veicoli di leggendari farla pagare un po di meno evitare comunque che noi la modificassimo dentro al centro operativo mobile e spendere di più ovviamente per il centro operativo mobile per eh, Diciamo, trasformarlo in officina come ho fatto io io sono stato pigro l'ho trasformato in officina e ho preferito modificare qui non mi andava di chiamare la venga però comunque sia la specialità di quest'auto cara rockstar qual è perché ha inserito quest'auto tra i veicoli di di warstock perché io posso capire ok hai messo la Batmobile perfetto la Batmobile spara ci sta tutto ma non perché io volevo che quest'auto sparasse per me sta bene così perché è bellissima così anzi secondo me l'avrebbero comunque deturpata con qualche mitraglietta e cazzi e mazzi devo dire che è molto bella e a me piace così e per quanto riguarda le modifiche non ci sono grandi modifiche come state vedendo a parte la livrea a parte qualche cazzatina però eh, tutto a livello di motore sospensioni turbo e tutto il resto l'unica cosa che ha di particolare quest'auto che io ho notato poi mh, correggetemi se sbaglio ragazzi se magari ho commesso qualche sbaglio eh, diciamo è il turbo ok, questa sorta di turbo che oramai Rockstar sta buttando fuori un po' dappertutto come l'MK2 eh, come insomma, come tantissime moto ragazzi allora, questa è l'auto che devo dire è molto bella a me piace molto anche come l'ho fatta io, eh poi va bene i gusti sono gusti io l'ho fatta così perché comunque rispecchia il personaggio donna che ho e quindi automaticamente la faccio così e certo non avrei potuta oddio magari se mi piaceva qualcos'altro la potevo fare anche in un altro modo però sta riprea mi piace veramente tanto poi con il perlescente blu e i cerchi blu ardesia è veramente bella che altro dirvi ragazzi un'auto è un'auto un che potete collezionare secondo me perché è un'auto da collezionare non è una grande auto da da poterci andare in giro in sessione a sparare però è bella da avere secondo me ha il suo stile come ho già detto mi ricorda molto le la classica 24 ore di le manna adesso non mi ricordo che auto in particolare però c'era un'auto che aveva questo style nella 24 ore di Le Mans, ma sto parlando di anni e anni fa, non uh, delle 24 ore di Le Mans recenti, ma in quelle vecchissime. Quindi detto questo ragazzi, vedete voi se spenderli questi soldi o se non spenderli, potete anche spenderli, comprare l'auto, duplicarla, tenere il clone e vendere l'originale. Detto questo, un saluto al prossimo video.